Dov'è che andiamo? Londra Sex Show <ride> Eh sì, proprio Amsterdam Eric prendere la Max Max Guard io no. no. mi, Ma mi diverto a vedere le persone che ci hanno paura Quando c'è l'altro allora ci sono già al quinto drink. Non sto più in piedi, ma se i frati. Dico di sì. Oddio, Madonna. Madonna. Sì, che mi ha detto. Allora, quanti gruppi ci ma magari che cascano tutti. E basta far video. I yeah. frasti yeah. oh, Mi stanno chiamando da lì. Riga, raga Cioè, boh Io non ho parole Virginia Raggi Le fontanelle No. Eh no, neanche a me. I basket di Brown Stew. 30 numeri sull'iPhone. Non chiamarmi cancelletto. La macchina di Ricky. Signora, ridia la macchina a Ricky. Boo. Ridia la macchina a Ricky. <totototico> Deve solo l'acqua vigie, sta bevendo l'acqua vigie, deve solo l'acqua vigie. Brr, brr. Bevo... Queste prose abbandonate, questa dose, le merine minacciose e deliziose. Uh. Chiama quando che ha, pisci, tutte queste cose, Starime rime che sono esplose. Uh. Siete quattro reperini.